Buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi parleremo della scomposizione in fattori dei polinomi. Dato un polinomio, in diverse circostanze, è possibile andare a utilizzare una tecnica che è quella della scomposizione in fattori del polinomio, detta anche decomposizione, che è una tecnica che sostanzialmente consente di ricavare quelli che sono i fattori che moltiplicati tra di loro restituiscono il polinomio di partenza. Parliamo evidentemente di monomi e polinomi moltiplicati tra di loro. Ci sono molte regole che serve conoscere per poter scomporre in maniera efficace un polinomio e in questa lezione andremo proprio a scoprire quelle che più facilmente riescono a restituire la scomposizione. Intanto definiamo polinomio riducibile, quel polinomio che può essere scomposto nel prodotto di polinomi, e di monomi. Le tecniche che si utilizzano possono essere sintetizzate in cinque particolari eh, famiglie di tecniche di scomposizione. La prima, quella più semplice, è il raccoglimento a fattore comune, poi abbiamo il raccoglimento parziale, abbiamo le tecniche che utilizzano i prodotti notevoli che abbiamo visto nella lezione precedente per poter scomporre un polinomio, e infine quelle di eh, scomposizione di particolari trinomi di secondo grado. In ultimo abbiamo le tecniche che richiamano la regola di Ruffini, anche questa vista nella lezione precedente, che consentono di scomporre polinomi di grado anche particolarmente elevato. Cominciamo a vedere la prima tecnica che è quella del raccoglimento a fattore comune. Questa tecnica richiede, come primo step della procedura, quello di ricercare il massimo comune divisore tra i monomi che costituiscono il polinomio che deve essere scomposto. In questo momento, una volta trovato il massimo comune divisore, sarà possibile mettere in evidenza tale fattore e andare a effettuare il vero e proprio raccoglimento a fattore comune. Quindi prendiamo come al solito un esempio, abbiamo questo polinomio che sto scrivendo, più 6a alla quarta b alla quarta, meno 9a alla quarta b alla seconda c. Primo step, trovare il massimo comune divisore che in questo caso per la parte numerica, quindi come coefficiente avrà 3, e come parte letterale avrà esclusivamente a alla terza e b alla seconda. Questo moltiplicherà rispettivamente 5b alla seconda, c alla seconda, per quanto riguarda il primo monomio, per il secondo monomio dovrò fare questa divisione e quindi otterremo 2ab alla seconda, e infine per il terzo monomio rimarrà 3ac. Questa tecnica è il primo passaggio che si fa sempre per verificare la possibilità di scomporre un polinomio. Il secondo metodo è quello che richiama invece il raccoglimento parziale. Il raccoglimento parziale è un raccoglimento, lo dice la parola stessa, che non riguarda tutti quanti i termini del polinomio, ma è un raccoglimento che viene fatto in genere quando i termini del polinomio sono un numero pari, più spesso quando sono 4 e consente di raccogliere a coppie di termini, quindi a 2 a 2, un fattore che poi, tra parentesi, restituisce dei termini analoghi tra di loro, identici tra di loro. In questo modo sarà poi possibile rifare un ulteriore raccoglimento e a quel punto sviluppare il prodotto come il prodotto di questi termini, che adesso vediamo con un esempio. Quindi abbiamo x quadro z meno 2x meno ax z più 2a, si nota che non è possibile effettuare un raccoglimento a fattore comune, però si nota che è possibile raccogliere tra questi due termini e poi tra questi due termini un fattore che rende efficace il raccoglimento parziale. In particolare è possibile raccogliere la x tra i primi due termini ed è possibile raccogliere il fattore meno a, quindi il monomio meno a, tra gli altri due termini, il terzo e il quarto. Il risultato che deve venire è ottenere delle parentesi che abbiano al loro interno lo stesso identico eh, polinomio, in questo caso binomio. Perché facendo in questo modo, noi possiamo a quel punto riapplicare nuovamente il raccoglimento, questa volta a fattore comune, quindi x -Z, eh, x-z meno 2 lo raccogliamo, che moltiplica x a. Evidentemente, se durante la, la prima, il primo step di raccoglimento non abbiamo... Delle parentesi che restituiscono lo stesso termine, il raccoglimento è ovviamente formalmente corretto, ma poco efficace, e di conseguenza non è inutile andare avanti nel raccoglimento successivo. Un ulteriore importante metodo di eh, scomposizione, eh, probabilmente forse il più utilizzato dei, dei polinomi, è quello che riguarda i prodotti notevoli, ossia quello che sfrutta la possibilità di utilizzare i prodotti notevoli per tec come tecniche di scomposizione. I prodotti notevoli li abbiamo visti nella scorsa lezione, qui li vediamo come dire, a membri invertiti, in particolare abbiamo la differenza di quadrati che si scomporrà nella somma dei monomi per la loro differenza. Ricorderete che questa eh, uguaglianza l'abbiamo riscontrata quando abbiamo parlato dei prodotti notevoli esattamente al contrario, quindi la somma per la differenza restituiva la differenza di quadrati. Così come è possibile, andando a notare nel polinomio da scomporre la presenza di due quadrati e del prodotto, doppio prodotto delle loro basi, è possibile riconoscere il quadrato del binomio, stessa cosa vale nel caso in cui la differenza tra le basi sia negativa, il doppio prodotto in particolare sia negativo, allora in quel caso avremmo una differenza di quadrati fatta in questo modo. Stesso discorso vale quando abbiamo un polinomio costituito da ben sei termini, in cui sono riconoscibili tre quadrati di monomio e tre doppi prodotti, allora in questo caso è possibile verificare se questo polinomio possa essere scomposto evidentemente nel quadrato del trinomio. Ancora, qualora notassimo nel quadrinomio da scomporre la presenza di due cubi e di due doppi prodotti, potremmo verificarne il, la scomposizione nel cubo del binomio. Il stesso discorso vale anche quando i segni non sono tutti quanti positivi, ci sono dei segni negativi, come in questo caso. in cui il binomio, da elevare al cubo, evidentemente è del tipo A-B. Eh, ancora una volta, e questo non l'avevamo trattato quando abbiamo parlato di prodotti notevoli, ma riguarda una tecnica di scomposizione, eh, riguarda in particolare la differenza di due cubi, che è possibile scomporre come differenza delle basi, che moltiplica un secondo polinomio pari al quadrato della prima base, più il quadrato della seconda base, meno il prodotto tra le basi. Un caveat va dato per quanto riguarda questo polinomio perché può sembrare il quadrato di un binomio, ma in realtà non lo è, manca il doppio prodotto, si chiama infatti falso quadrato e non è ulteriormente scomponibile. Stesso discorso vale quando invece di avere una differenza tra le basi, abbiamo una somma tra le basi, analogamente sarà pari alla somma, una somma di cubi intendevo, sarà pari alla somma delle basi che moltiplica il quadrato della prima più il quadrato della seconda meno un'altra volta il prodotto delle singole basi. Un'altra tecnica per scomporre i polinomi eh, riguarda i trinomi di secondo grado. Questa tecnica può essere applicata eh, a seconda che il coefficiente della, eh, della lettera eh, di eh, grado 2, quindi di secondo grado, sia pari ad 1 oppure diverso da 1. Vediamo il caso in cui il coefficiente sia pari a 1 e scriviamo il nostro trinomio come x quadro più sx più p. Per poter scomporre questo trinomio in particolare è possibile trovare due numeri che, sommati tra di loro, chiamiamoli a e b, restituiscano il coefficiente della x di primo grado, e quindi in questo caso come l'abbiamo chiamato s, e moltiplicati tra di loro, quindi a per b, restituiscano il termine noto, e quindi il valore p presente nel trinomio di partenza. Trovati questi due numeri è possibile scomporre il trinomio di partenza come x più a che moltiplica x più b. Facciamo un esempio, a la seconda meno 3a meno 10, andiamo a cercare se esistono, perché non è detto evidentemente, può essere anche irriducibile questo trinomio, se esistono due numeri che sommati tra di loro restituiscano come somma appunto il valore meno 3 e il prodotto meno 10. Quindi a più b deve fare meno 3 e a per b deve fare 10 col segno negativo davanti. I due numeri, evidentemente in questo caso, saranno meno 5 e 2. E quindi possiamo scomporre il nostro trinomio di partenza come a 5 che moltiplica a più 2. Stesso ragionamento, un pochettino eh, differente nella procedura, può essere applicato anche nel caso in cui il coefficiente della x di secondo grado sia diverso da 1. In questo caso, però, la somma è sempre uguale al coefficiente della x, ma il prodotto dovrà essere pari al prodotto del termine noto per il coefficiente della x di secondo grado. Troviamo direttamente un esempio, anche perché poi nella procedura una piccola differenza ci sta, 6x quadro più x meno 2, dobbiamo trovare quindi due numeri la cui somma a più b sia pari a 1, e il cui prodotto a per b sia uguale a meno 2 per 6, cioè il coefficiente della, della x di grado, di grado pari a 2. I due numeri in questo caso sono evidentemente uh, 4 e meno 3, per cui è possibile inserire una, uh, diciamo un trinomio del tutto equivalente a quello di partenza, aggiungendo più 4x meno 3x meno 2. Possiamo a questo punto andare a effettuare un raccoglimento parziale, esattamente come abbiamo visto in precedenza, e in particolare in questo caso possiamo raccogliere tra il primo termine e il terzo termine, 3x, e ci darà 2x meno 1, mentre tra questo secondo termine e questo quarto termine possiamo raccogliere semplicemente più 2, che ci darà esattamente un'altra volta 2x meno 1. A questo punto si riduce il tutto al prodotto di 3x più 2 che moltiplica 2x meno 1, andando a raccogliere evidentemente il fattore 2x meno 1 tra il primo addendo e il secondo addendo. Un'ultima tecnica che eh, vi volevo uh, così uh, ricordare in questa lezione è quella che richiama i concetti che abbiamo già visto uh, su uh, Ruffini. In particolare è possibile andare a cercare nel polinomio di partenza, diciamo un polinomio del tipo a di x, andare a ricercare quei valori che annullano il polinomio di partenza. Questi valori che annullano il polinomio di partenza, cioè tali che a di a sia uguale a 0, vanno ricercati nei divisori del termine noto o più, in linea generale, tra le frazioni m fratto n, sia positive che negative, in cui m non è altro che un divisore del termine noto ed n non è altro che un divisore del coefficiente dell'incognita, o della x in questo caso, della lettera di grado maggiore presente nel polinomio. Eh, facciamo anche qua eh, un, un esempio, quindi abbiamo 2a alla terza meno a alla seconda meno 5a meno 2, in questo caso andiamo a cercare gli eventuali zeri, cioè quei valori che annullano il polinomio nei divisori di 2 fratto 2, e quindi praticamente o più o meno 1. Potremmo andare a ricercare, ma anche più o meno 2. Allora, per comodità, andremo a cercare e a verificare se a di 1 annulla il polinomio, cioè se 1 sostituito al posto di a annulla il polinomio, andiamo a vedere, qui viene 2, poi verrà meno 1, poi verrà meno 5, meno 2, evidentemente non annulla il polinomio perché... Fa meno 6, quindi diciamo che eh, il fattore 1 non è un fattore che non è uno zero del polinomio. Proviamo con meno 1, andando a sostituire meno 1, invece scopriamo che meno 1 alla terza fa meno 1, moltiplicato per 2, quindi meno 2, meno un'altra volta 1, più 5, meno 2, e qui si annulla il polinomio. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente. Uh, il fattore meno 1, sostituito al posto di A, annulla uh, il polinomio. Quindi vuol dire che questo polinomio di partenza, per le regole di Ruffini che ci siamo raccontati nella lezione precedente, è assolutamente divisibile per A più 1. E per trovare quindi qual è il, loro, il quoziente di questa divisione, eh, possiamo applicare la regoletta di Ruffini con la tabella in cui riportiamo i valori del polinomio di partenza, che erano 2, meno 1, meno 5, e qui meno 2, meno 1 che è quel numero che sostituito al posto di annullava il tutto, e con Ruffini andiamo a trovare i coefficienti del polinomio quoziente, che ovviamente si annulla, il resto è 0, lo sapevamo, e quindi vuol dire che il polinomio di partenza, che lo richiamiamo qui, 2 alla terza, meno a alla seconda, meno 5a, meno 2, è uguale, ad a più 1, che moltiplica, eccoli qua i coefficienti, questo è evidentemente di a quadro, questo è evidentemente della a, e questo è il termine noto, quindi sarà 2a quadro meno 3a meno 2. Questa evidentemente è di secondo grado, quindi potremo verificare se è ulteriormente scomponibile, per esempio utilizzando le tecniche di scomposizione del trinomio particolare che abbiamo visto in precedenza. Quindi riassumendo quelle che sono diciamo, delle regolette pratiche che possono essere utilizzate per verificare e per trovare in maniera più rapida possibile un, la applicare la scomposizione di un polinomio, consistono in primis nel cercare se ci sono dei fattori comuni che possono essere raccolti e nel caso appunto raccogliere e procedere con la scomposizione. Dopodiché andare forse a contare quelli che sono i termini del, del polinomio può essere un aiuto alle per le, scegliere la tecnica più efficace. Allora se sono due termini, per esempio, potrebbero essere una differenza di quadrati e quindi scomposta di conseguenza o anche una somma o una differenza di due cubi. Se il polinomio di partenza è invece è un trinomio, allora potrebbe essere magari un quadrato di un binomio, e quindi ricercare se ci sono no, i due quadrati, eccetera, eccetera, oppure un trinomio di secondo grado, e applicare quindi le regolette della scomposizione del trinomio di secondo grado. Un quadrinomio, quindi quattro termini, cosa potrebbero rappresentare? Potrebbero rappresentare un cubo di un binomio, per esempio, se ci sono almeno due cubi e i, due, e i tripli prodotti, oppure un raccoglimento parziale, essendo un numero pari di termini. Sei termini ancora potrebbe essere il quadrato di un trinomio, per esempio, così come potrebbe essere un polinomio da scomporre con le regole del raccoglimento parziale. L'ultimo argomento che riguarda i polinomi che voglio trattare è l'individuazione del massimo comune divisore e del minimo comune multiplo dei polinomi. Già abbiamo visto questi concetti applicati ai monomi, vediamoli applicati ai polinomi perché è molto utile per tanti, tante operazioni, tanti esercizi. Allora, il massimo comune divisore non è altro che quel polinomio di grado massimo che è divisore di tutti quanti i polinomi dati, così come il minimo comune multiplo è invece il polinomio di grado minimo che è divisibile per tutti, quelli, per tutti i polinomi dati. Eh, detto in altri termini, il massimo comune divisore non è altro che il prodotto dei fattori irriducibili comuni presi una sola volta col minimo esponente, mentre il minimo comune multiplo è il prodotto dei fattori riducibili comuni e non comuni presi una sola volta con l'esponente maggiore. Facciamo un esempio: prendiamo tre polinomi. In particolare vogliamo ricercare il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. Allora, per quanto riguarda il massimo divisore e il minimo comune multiplo, l'operazione preliminare è quella di scomporre evidentemente i polinomi per individuare i fattori che devono essere eventualmente individuati. E quindi 6x alla terza è irriducibile, evidentemente. Questi due monomi consentono di raccogliere x quadro, in particolare 3x quadro x quadro meno 9, un ulteriore passaggio perché qui dentro abbiamo riconosciuto una differenza di quadrati e quindi è 3x quadro che moltiplica x più 3 per x 3, in questo caso abbiamo scomposto ai minimi termini, come si dice, il polinomio di partenza, l'ultimo polinomio possiamo raccogliere in particolare 2x quadro e eh, raccogliendo viene dentro la parentesi x più 3. Quindi i polinomi, diciamo, raccolti, quelli che adesso abbiamo reso irriducibili, sono questi tre, massimo comune divisore minimo comune multiplo, massimo comune divisore evidentemente è pari a x quadro, mentre il minimo comune multiplo è invece pari a a 6 per coefficiente e come parte letterale abbiamo il prodotto di x alla terza per x più 3 e poi anche x meno 3 che è un ulteriore fattore presente in questo, in questo polinomio. Un ultimo concetto che vogliamo ricordare è quello delle frazioni algebriche, qui detto molto rapidamente rimandando ovviamente al materiale che poi troverete a disposizione sulla piattaforma per approfondimenti, così come tanti altri esercizi sono presenti come al solito anche su queste tecniche di scomposizione, sono le frazioni algebriche, frazioni algebriche che sostanzialmente sono il rapporto tra due polinomi, a e B, viene definita questa frazione algebrica, per le frazioni algebriche ricordiamo che è necessario effettuare quella che viene comunemente chiamata la condizione di esistenza, ossia dobbiamo andare a, uh, a sviluppare tutte quelle disuguaglianze che le variabili devono verificare affinché il denominatore, perché qui abbiamo dei denominatori, non sia nullo, e dopodiché dobbiamo eventualmente cercare di semplificare le frazioni algebriche, che vuol dire scomporre il numeratore ai minimi termini, scomporre il denominatore ai minimi termini e poi ricercare se c'è presenza di un divisore comune, e in quel caso semplificarla. Con questo abbiamo finito la lezione eh, odierna. Nella prossima lezione inizieremo un altro argomento eh, molto importante che ogni eh, ingegnere deve riuscire a sviluppare, che è quello delle equazioni. Equazioni di primo grado e di secondo grado, ma vedremo anche quelle di grado superiore al secondo.